Ciao a tutti e benvenuti al canale Quella di oggi è un video molto breve ed è solo per dimostrare la ragione per cui sono qui in Eresi Sono i primi due giri Per ragioni che non sto qua a spiegarvi non ho potuto fare la qualifica Ma problemi di connessione comunque e da qui sono due giri con, con altri componenti della gara abituati a gareggiare, super corretti, e sanno stare in pista. Le persone che stanno stare in pista, nonostante vedono che arrivi qualcuno più veloce di loro, sanno esattamente come fare e cosa fare e lui protegge l'interiore la macchina rossa lascia lo spazio sempre e eh, io cerco di entrare Senta. di provare ah bellissimo perché con lui è stato molto bello e corretto guarda Ah, che figata! E si aggiunge pure quello dietro. Lo punto, lo punto. Ah, spettacolare Quando ti chiedi perché paghi così tanto per un servizio come Racing, ti capiano gare come queste, paralleli di quasi un giro con vari concorrenti e ti arriva la risposta, sai perché? È davvero un piacere competere con gente di questo livello. Perché questo è i Racing, competizione pura, cioè non è un simulatore dedicato completamente a questo, a competere. c'è lo spazio che sì, pezza è fatta è andato un chilometro prima ciao ragazzi ci vediamo al prossimo video spero che vi sia piaciuto mettete like iscrivetevi al canale ciao